E eccolo, e eccolo Io sono barbuto ma non ho la barba Oggi abbiamo fatta al contrario C'è un po' di casino qua perché sto preparando tutta la roba Perché finalmente si può uscire dalle regioni Lì c'è anche Pepito che si prepara per il suo primo viaggio Tra poco lo tolgo dalla gabbietta La metto nella cucetta così sta a fianco a me mentre viaggiamo E finalmente si può uscire dalle regioni Quindi sto andando a trovare dopo 5 mesi Credo perché non vado dai miei da tipo gennaio E finalmente li rivedo quindi oggi è un giorno davvero davvero speciale e sono cambiato un sacco di cose quando non sono più lì perché c'è stata. c'è stato il corona, c'è stata la quarantena, mi hanno cambiato casa, sono cambiato un botto di robe e... e nulla, quindi oggi vi porto con me e ovviamente c'è tutta questa roba perché oltre ai vestiti e tutto mi sto portando anche la playstation, mi sto portando tutta la roba per vloggare, mi sto portando tutte le cose per fare le dirette su twitch perché ovviamente anche se parto non vi posso lasciare senza perché ogni sera alle 21 le dirette vi lascio il link in descrizione il primo commento mi raccomando seguitemi ovviamente maglia spettacolo. tra poco mi metto anche la mascherina, ovviamente sempre spettacolo e anche qua la vi lascio in descrizione nel primo commento. Pepito è pronto per il viaggio pronto più o meno un po' <ride> un po' confuso perché lui di solito a quest'ora dorme, poverino <ride> eh, Pepito eccolo qua Pepito, ciao ciao bello, si parte ok raga dopo non so quante ore di macchina sono arrivato Adesso chiamo mia mamma e mia sorella. Andiamo poi a lavorare. Mamma mia quanto tempo. Ciao. <ride> allora. Quanto tempo, eh ragazzone? Ah. Qua vieni No, colpastolo. dai! <ride> allora? Spillo. Ciao! Sono più felice di vedere il riccio che me. Incredibile. Ciao, però, non è che ci sei tu. Non male che ci sei tu. Il regalo di compleanno alla mamma in ritardo. Eccola eh, lì. Questa, ci questa qua è in anteprima, eh? Ancora non c'è. Uubia. Uh, eh, gira, gira. Eh. Bella. Bella, eh. Eh sì, eh. Eh sì, eh. Apri, <ride> apri. Questo chi è? Sei tu. Adesso non io. Ciao, ciao. Babuto, ha sempre Ma piaciuto. Non lo mettiamo. Metti dove vuoi? Le fate non ce n'erano, allora non l'ho preso ognuno. Mascherine. qua ne abbiamo. Queste ci volevano anche, queste servono eh. Mi raccomando, link in descrizione. Io però di capito. Eh ma ce ne ce sono tutte e due, sono tre, ce ne sono tutte. abbiamo un po' gioielli visto che... Eh? Così mettiamo i gioiellini. Mettermi I gioielli. Bello. Grazie. Prego. Niente, sono arrivato a casa da un quarto d'ora, non fanno altro che insultare, mi dicono che sono ingrassato, eh, guarda qua che fisico Guarda che sono ingrassato, ma, guarda che sono ingrassato, non sono ingrassato, o oh no? Mi devo riprendere E mi sto riprendendo, guarda, col telefono No, col telefono, mattina sveglia presto E a correre E a correre Questa nonna Maria? Eh? No, non abita più qui. <ride> Ciao nonna. Allora. Ciao. Come? Tutto bene? Bene, bene. Bel sorriso. Guarda quando Giuseppe cosa aveva specie. Un bel sorriso. È più sorridente. Lui è esplorito. Sta ridendo. Sta ridendo. Non si sorride, sorride no. no. Non sto sorridendo. <ride> no, si ci sono È in casa così no. Ho capigli la faccia. Tanto fa. Ci facciamo compagnia guarda la mamma spero guarda cosa ti va ma sto facendo il video eh ma, ma mi stai perdendo dietro. Eh si sta andando! Allora, già che ci sono, vi faccio vedere un po' la casetta. Se vedete un po' di casino non è perché mi sono disordinati, ma per il semplice fatto che hanno appena cambiato casa e quindi ci sono un po' di scatole in giro, un po' di robe. Allora, vi faccio vedere la parte che diventa camera mia quando io vengo a trovarli. Allora, qua siamo al piano di sopra. Qua c'è il bagnetto, anzi, bagnone, bello grande. Guarda qua. Che poi. E questo sono proprio io Qua c'è una bella docciona Bellissima Tutta mia Qua ovviamente ho già posizionato le mie felpe Spettacolo ovviamente Le più belle felpe che ci siano al mondo Qua ci dormo io Qua ovviamente ho posizionato la mia playstation Con tutta la roba per fare le dirette Perché ovviamente starò qua un po' Una o due settimane E non posso lasciarvi senza dirette su twitch Sono armato di luci qua sono arrivato io qua, ho iniziato già a fare un bel po' di casino Qua c'è un'altra finestra, qua c'è un balconcino Vedete qua è un po' tutto nuovo, c'è ancora lo scotch Qua c'è un balconcino, anzi un balconone Molto bello, con una bella vista di montagna Qua, qua ho posizionato già la mia vestaglia, Sir Barbuto Adesso vi porto di sotto, e di sotto è ancora più bello, per questo ve l'ho tenuto dopo Qua si fanno le scale, facciamo le scale allora questa è la parte di sotto Aspetta un attimo che accendo le luci Dice Spillo Ehi là Ciao Spillo Ciao ciao bello Questa è tutta la parte di sotto Guardate che bella Che bel muro Lì c'è la Madonna Una luce Qui ci sono le foto dei miei, qua c'è il mio pc e mi sto impossessando piano piano già di tutta la casa Qua ovviamente c'è la mascherina petacolo, c'è petacolo ovunque Qua ho appena posizionato il riccio il Pepito che ora sta dormendo e... Spillo ancora che lì, non si è reso conto che qua dentro c'è un riccio Si è reso conto che c'è qualcuno ma non ancora capite che è un riccio Quindi se volete, se vi può far piacere, se vi può interessare, se vi può far emozionare Il prossimo video potrebbe essere il primo incontro tra il riccio Pepito e il mio cane, fatemi sapere Vabbè c'è la cucina, ta ta ta, la macchina del caffè qua ci sono dei led fighissimi e lì sopra è una delle parti che mi piace di più perché c'è praticamente la finestra e uno dice oh ma è così in alto come fai ad aprire e chiudere ovviamente è automatica quando piove addirittura si chiude da sopra incredibile non ho so, mai visto una roba del genere poi non so dove è la luce non so dove è la luce devo ancora fare pratica ma dov'è la luce del bagno? ragazzi eccola qua eh, no, sbagliato Ok, qua c'è un altro bagno con uno specchio ancora più grosso Incredibile Lì c'è un asciugamano perché mi sono appena docciato Qua c'è una, una doccia che è gigantesca Non riesco neanche a prenderla tutta È ancora più grande di quella di sopra Bellissima Vabbè, lì c'è camera di mia che non vi farò vedere E lì c'è camera di mia sorella che non vi farò vedere Allora, spilone Spilone, niente qua Vieni qua spillo, vieni qua. Ormai dovete sapere che sono come dottor Dolittle. Potete chiamarmi Barbuto Dolittle perché parlo con Pepito, parlo con Spillo, io ormai parlo con gli animali. Oh no, oh no. Spillone. Spillone. <ride> sono dimenticato le luci accese. Ci sono che sono qua prima di tornarsi mi faccio un altro bel caffè perché lo sapete che io e il caffè siamo best friends ci saranno ancora un po' di modifiche da fare alla casa non so se, cioè non penso proprio di fare in tempo a vederle perché appunto tra uno o due settimane me ne vado torno a casa mia a Milano magari una prossima volta quando tornerò vi farò una piccola clip dove vi farò vedere come sarà tutta bella, fatta bene, ultimata perché adesso come vi ho detto sono appena traslocati ci sono stati un po' di ritardi data la situazione un po' del corona adesso che sta tornando un po' tutta la normalità la finiranno del tutto Il caffè Quasi pronto vi dirò ragazzi che questo questo colore di capelli metà bianco e metà oddio questo colore di capelli stavo dicendo metà bianco e metà rosa in realtà non mi dispiace per niente eh. vi dirò mi piace allora oddio sono un po' incasinato perché con una mano sto tenendo la fotocamera e con l'altra mano sto tenendo la luce <ride> perché oggi diluvia e c'è un cielo nerissimo infatti mi dispiace un po' perché il panorama quando c'è il sole è molto molto più bello delle montagne eccetera che vede dal mio balcone non so se l'avete notato ma io ho un rapporto morboso ormai con le mansarde perché quando vivevo con i miei nella vecchia casa se vi ricordate chi c'era già comunque vabbè quando tornavo facevo qualche video lì quindi non sono neanche tantissimo vecchi la mia camera era in mansarda qua a casa nuova quando vengo qua la mia cameretta è la mansarda e dove vivo a Milano è una mansarda cioè una mansarda gigante però è una mansarda quindi c'è questo rapporto <ride> Non mi dispiacciono comunque. E nulla, comunque questa era un po' la casetta, la casetta nuova dei miei. cioè questi capelli mi stanno facendo girare le scatole. Sono sempre davanti a rompermi le palle. E' davvero bella, è venuta davvero bella, ancora deve essere finita. Quindi verrà, verrà una favola. Sono proprio contento per i miei. Che dire, sono davvero contento perché questo video è molto molto bello. E questa quarantena, secondo me, ci ha come dire migliorati un po' a tutti, credo. Cioè, almeno da parte mia è così. Nel senso che ho iniziato a apprezzare molto di più le robe che prima pensavo. Fossero scontate Quindi come vedere i miei Come vedere la mia famiglia Perché prima li vedevo una volta al mese Perché comunque abitando a Milano Un'oretta e mezza sono qua Invece adesso che c'è stata questa situazione Quarantena eccetera Erano cinque mesi che non li vedevo Che l'ultima volta che sono stato qui era fine gennaio Cambiamo mano perché sono qua Oh Wow sono riuscito a tenere tutti e due con la stessa mano è Incredibile e nulla, comunque sono contento perché siamo quasi a 500.000 iscritti su YouTube, quindi se sei nuovo iscriviti commenta con hashtag nuovo iscritto, perché cercherò di darti il benvenuto personalmente con un cuoricino. Sono davvero felice perché sto caricando un sacco di video tre settimane, ogni mercoledì, ogni venerdì, ogni domenica alle 18 siamo qui su YouTube e vedo che vi stanno piacendo tantissimo. E un ringraziamento va anche a Marco che è il mio editor e mi sta aiutando tantissimo con i video. Sto periodo, anche questi giorni che comunque ho fatto avanti e indietro, è stato un po' un casino. Lui super, è super. Eccomi qui a rapporto pure io, ma ora cediamo la parola a Giuseppe. E nulla, quindi il prossimo video potrebbe essere l'incontro tra Pepito e Spillo. Fatemi sapere nei commenti se vi piace come idea. Noi ci vediamo stasera alle 21 in diretta su Twitch. Perché ogni sera, ogni giorno, alle 21, io sono in diretta lì su Twitch. Aspetto solo voi. E trovate tutti i link in descrizione nel primo commento. Io vi lascio sempre tutto Instagram, il canale Twitch. Mi raccomando, seguitemi. E il link per acquistare tutto il merch. Tutto quello nuovo, tutto quello vecchio. Adesso, ovviamente. Io nonostante sia venuto qua, continuo a registrare e continuo a farle dirette tutti i giorni Come avete visto mi sono portato ogni cosa essenziale per non lasciarvi senza contenuti e senza barbuto sempre piaciuto E viceversa, senza star senza chi mi guarda Noi ci becchiamo domenica perché appunto ogni mercoledì, ogni venerdì, ogni domenica è 18 c'è un nuovo video Ciao belli